Oggi siamo qua con una sfida speciale Infatti siamo qua a fare una 3v3 Contro la squadra di Kevin Calia. Eh sì, una challenge sicuramente difficoltosa Vieni Kevin, chi ci ha portato da sfidare? Ciao a tutti ragazzi Sono contento di essere tornato qua con voi Che abbiamo? Ve li faccio vedere subito Abbiamo due giocatori formidabili Partiamo con, con il nuovo Balotelli Possiamo definirlo <ride> Fermi tutti Faccio l'arbitro In questa sfida oggi Eccomi qua Sono Abra Kalaia L'ex mago Del Palazzetto di Baricella E il secondo invece Chi è? Chi è un giocatore Molto molto Tecnico Forte Che conoscete Sicuramente Ciao a tutti E abbiamo Ecco qui anche il Caimano Ciao a tutti ragazzi Quindi giocate senza portiere? Giochiamo senza portiere Perché crediamo in noi e Pensiamo che possiamo giocare Anche senza portiere Non ci interessa Addirittura oh, <ride> Vediamo come com va a finire Anche perché Io sono al 20% Delle mie condizioni Non <ride> potrei neanche giocare Quindi dai vediamo voi siete tutti e tre fortissimi poi si sì, Kevin venendo da lontano immagino per questo tu abbia scelto i si si ha visto i video ha detto il video di, della, del balzo ha detto prendiamo i due più buoni con i piedi più dritti ma quanti soldi hai dato? <ride> eh quelle sono cose che non si possono dire Lo, in caso vedremo se però sono tante eh no, cioè, sì, sì, sì, sicuramente sono tanti, sono tanti, ah, sono tanti a me ha detto vedremo mi paga solo se vinciamo esatto per quello va. dico vedremo dipende come <ride> allora Fre lascia la palla a te dunque ci affronteremo per un tempo complessivo di 20 minuti 10 minuti per tempo, Chiaramente sarà una partita molto interessante Date anche le dimensioni del campo Importa da voi tra l'altro Mi sembra che ci sia Nick sì, Nick, Mario, Balo. Abra ha mischiato Quindi vedremo che cosa ne salta fuori Poi nel caso in cui ci dovesse essere parità Prima supplementari E poi infine golden goal Per vedere chi vincerà E chi sarà il migliore In ogni caso fra aggiungo una cosa Da bere paghi tu dopo Nel caso perdiamo sì Ok vediamo Mandiamo anche alla prova comunque nei Sui social in ogni caso Allora andiamo dentro Ufficialmente con questa 3v3 Pari o dispari? Vai lascio scegliere e ah, sceglie? La sceglie padre. padre. Padre casa sceglie? Cosa hai scelto? Pari. Fari. Okay. Bim bum ba ah, aspetta, no. Io non fare... partecipo, scusate, sì, no. Scusate, sono ho sbagliato io. Bim, bum bam. Vai. Vai. Vinto te? Sì. sì. Campo, questo. portato Quindi, bene. Ottima volta. Palla nostra, palla vostra. Cioè, la nostra. Buona partita, tutto pronto. Ormai, pochi istanti all'inizio di questa 3v3, dove il team di Di Mauro vedrà sfidare per la prima volta il team di Kevin Calia. E qui, in fase di telecronaca con me, quest'oggi troviamo anche lui, il mago del palazzetto dello sport di Baricella. Abra Calaia, come ti senti? Ciao a tutti, ragazzi. Bene, bene. Mi sento come Beppe Bergomi alla finale dei mondiali tra Italia e Francia. Ma del resto, sono pronto. Sono pronto per commentare Qua insieme a voi. Pressione psicologica, e dalla parte opposta c'è anche Francesco Di Mauro. Si, sì, come sempre. Per me è un piacere essere qui Tra l'altro dobbiamo dirlo Complimenti a noi per le capacità di ubiquità Siamo sia in campo che in regia Ragazzi siamo veramente molto bravi anche oggi vediamo come ce la caveremo sia sul campo che oltre in telecronaca eh sì. secondo te qual è la squadra favorita Mago? Beh secondo me non, non c'è una squadra favorita in campo ogni partita sulla carta potrebbe essere magari la squadra di Kevin perché ci siamo appunto io e Maizi cioè Abra Calai e Maizi mi correggo a giocare quindi però il team di Di Mauro è sempre lì sul pezzo che, che ogni partita anche le sfide precedenti ci dà al 100% e mette in difficoltà il proprio avversario. Tra l'altro giochi in porta Stranissimo. Gioco in porta perché non abbiamo il portiere e col fatto che muscolarmente non sono a posto ho deciso di, di improvvisare in un altro ruolo E vediamo che partita ora il match con Abra Calaia che batte direttamente da portiere di movimento primo destro disinnescato da Fre Bella parata adesso vediamo il primo calcio d'angolo affidato ai piedi di Kevin Calia Lo sguardo al centro intanto vedremo come si comporterà anche il portiere Abra Kalaia. Che ora taglio, ma, taglio Cerca di tagliare il caimano Riprende la palla Kevin Uno sguardo attorno a sé Va a pescare il mago Con la maglia di Balutelli quest'oggi Che torna sempre da Kevin Che va al destro E Frey Fre Fre che cosa ha fatto? Qui? Voleva stoppare la palla Ah gli è passato sotto il piede Forse ha calcolato male il rimbalzo ma Ha fatto Ma non so Non so Gli è passato sotto intanto Ecco Kevin Calia Che passa sotto le braccia Di una fatta da panico Ma va bene che è Bellissimo Frey ma che ha combinato qua? Eh, non non so A me è sembrato di vedere una zolla lì Non so Forse colpare il vento, eh. Non lo so, onestamente comunque mh, ci, ci può stare, ma chiaramente l'ora è molto grave, tanta responsabilità sulle spalle di tutti. Ecco una gran parata di Abra Calaio ragazzi. Che parata, sul destro tenebroso! Dovete farmi i complimenti perché davvero stare in porta, credo che chi sta in porta, stia che Cavalli, tutti i portieri di Futsal sia di malati cerebrali, ma va bene lo stesso. Intanto vediamo indicazioni del mago che non gli va bene l'approccio che sta avendo il suo compagno, il caimano Aiman Maizi Intanto riprende palla, è il giocatore più forte di Di Mauro che fa partire il destro Mi ha bucato le mani, sembro Carius qua, qua sembra Carius, ragazzi Arriva la rete del pareggio, la rete dell'1-1, ringrazia la divinità eh, che c'è in cielo fondamental per, fondamentalmente per questo gol che ha fatto Ma vediamo subito Calai e subito Fre. Sì, molto bravo, prima comunque antimo nel gol c'è da dirlo Ha fatto un gol di punta un po' sporco Però bravo, ci sta, bel gol bel Ti è piaciuto Fabio? Sì, sì, bellissimo, eh. comunque complimenti <ride> Beh, Abbiamo portato anche il commento a freddo di Fabio Adesso <ride> rivediamo la ripartenza di Kevin Cali che vada al Caimano Da questi al mago Abra Calaia Sempre lui in conduzione Sempre con la solita eleganza Torna di, sempre da Kevin Ho paura di Antimo Quando mi pressa Passo subito la palla perché un contrasto Mi potrebbe far male E se sta... Senzione, Fabio che vada Frecchia Decide di mandarsi la palla in porta da solo Avevo chiuso bene qui il quel passaggio per Kevin Cosa ne pensi? Eh... Si eri quasi. quasi. Non so se volessi far gol e hai sbagliato porta. O hai provato ad anticipare il passaggio? Ed è entrata dentro, ma va bene lo stesso. Vabbè, adesso riparte subito, sempre a Bracalaia. Con la solita conduzione, il controllo con la sola. L'eleganza, il cucchiaio, il pallonetto sublime. Poi qui, la rotella, fa la rotella. Sì, la, la rotella, l'esultanza le che ho fatto a bordighera. La riporto perché mi è piaciuta tanto. Anche se faccio fatica a girare, peso 90 kg, sono alto 2 metri. Però va benissimo lo stesso. L'arciera, Beyblade, è un attimo. Ma adesso. Vediamo sempre Francesco che va da Antimo Che cerca la porta e con la punta sinistra Arriva il gol, è il secondo personale E qua mi passo in mezzo alla gambe ragazzi Davvero faticoso non, non, Finché non ci va in porta non capisci che è così difficile Attenzione finché Calaia che, che va dal Caimano che tira La palla rimane lì, attenzione Fabio la porta è sguarnita Può ripartire il numero 11 che viene Fermato e dal giaccio. Caimano. E Ma giaccio. Giaccio. Attenzione, Kevin, che va ancora dentro. e qui il passaggio. Capisce tutto, Antimo. Che prova a ripartire. Mi fa fuori anche calaia che si mette a terra. Inizia a roteggiare qui. Col, ci sono, col ci piede sono. sinistro. Ho provato a Cioè, col piede spettino. sinistro. E poi Francesco E ancora. Calaia. Incredibile. Attenzione, la palla è ancora viva. Con Antimo che punta tutti i volti. Lo palo. La palla rimane lì. E poi la gioca dietro. Sempre le fre. Fre, cosa fai ora? Non lo so. Ah, quasi, quasi ce la verità Antimo Che hai messo la calamita dentro la palla Cioè ti no, ti torna no, no, no, ti ritorna a te. Ma... No! Hey, hey, hey, hey, il caimano hey, hey, è andato a pescare Kevin Calia E sigla la rete del, del 3-2 Visto il precedente gol chiederei ad Antimo come si marca uno come Kevin Calia. Eh, difficile ma adesso seguiamo Antimo che prova le finte di corpo Fa fuori oh, secco il Kaimano e poi va al destro E trova un altro gol Secondo gol in mezzo alle gambe Devo mettermi una rete di quelle che vendono online per non prendere tunnel ragazzi E eh, eh, guarda io lo dico eh qui Ne ho fatti tre Ne ho fatti tre Anzi. Eh, sì. Sì, sicuramente questo è un colpo fortunoso, diciamo che è andato un po' tutto bene un attimo, comunque è apprezzabile lo sforzo. una un tripletta, bravo. Tra l'altro c'è da dirlo, Fabio non si è proprio visto, non so Fabio cosa stia facendo in campo in questo momento, abbastanza trasparente. Fantasmino Casper prende ora la palla, sfida il caimano, poi controlla con la sola, va da Antimo che vede la porta, poi gioca la palla dentro per Francesco che col tacco e poi Calaia cosa ha parato qui? Cosa ha parato qui? Eh, è stato, mago! È stato lento il tiro di Francesco, hai messo una palla in mezzo da Dio, infatti si vede il tiro... Ma stato... attenzione! No, Palo! Palo clamoroso! È andato vicinissimo al poker! E qui qui. Di nuovo, e di nuovo Antimo si sta affermando il giocatore migliore di questa partita, quasi sono io che faccio il tirla e... No, l'esultanza qui, qui, qui è incredibile. incredibile. Eh, certo, hai ragione. Adesso prova a partire... Adesso mi su, la metti in mezzo e... Uh! Kevin non ci è arrivato Per un di pelo Di quanto Di quanto è uscito questo, questo pallone Comunque volevo chiedere Fabio come ci si sente ad essere Il secondo giocatore più forte Della famiglia di Mauro Sì eh. secondo me Il canale può cambiare nome Può diventare l'antimo di Mauro E va lui a giocare al balzo ci sta, ci sta, cosa ne pensi di questa cosa? È una cosa davvero che non ho tenuto in considerazione, ma sarà soltanto perché non hai tempo di giocare. Che c'è Fabio, che non hai tempo di dimostrare il tuo gioco e le tue qualità. Quindi. La palla lì e, e trova finalmente il gol Fabio, che è stato il fantasmino Casper fino a questo momento. Ha trovato un gol fortunato. Ma qui a Bracaraia poteva fare qualcosina in più. Eh, sì. No, ha preso un gol sbagliato, non, non ho chiuso bene lo specchio della porta e niente. Stavo dicendo: prima che Antimo è, eh, Fabio è fortunato perché non giochi e quindi non è. Possibilità di dimostrare le tue qualità. Comunque, ripartiamo. Ecco, provo a entrare in mezzo. Cosa ha fatto qui? E, oh! ci e qui incassato. scarta anche i cammelli nel deserto. Abra Calaia che poi fischia. Fischietto, fischietto, okay, perché, pam, pam nuova esultanza. È eh, perché ogni tanto mi piace far l'arbitro. Vorrei correggere gli arbitri in partita. Non ho la possibilità lo faccio qua. Faccio l'arbitro. Portiere tutto tutto insieme. Ci sta. Adesso vediamo ancora Francesco in conduzione che fa partire il destro! No, no, no. Buca la rete. Qua per un attimo mi sono dimenticato che si usa le mani per parare, ho provato a parare di piede pensando di essere un giocatore di movimento incredibile, adesso vediamo la reazione del Caimano che cerca di sfidarmi in uno contro uno poi va da Kevin, da questi a Calaia qui col tacco va dal Caimano che torna dentro da Nicolas E Calaia! bellissima azione di squadra, siamo stati bravi tutti ecco l'esultanza di CR7 ma c'è sempre Antimo che non si fa smarcare infatti la squadra di Calia arriva in porta passando la palla e non puntando gli avversari un attimo, qua ha cercato di marcare Calaia soltanto con lo sguardo. Non so, forse di spostarlo con una sorta di telecinesi Non ci è riuscito. Bravo. Oh, e adesso qui, ha pre preso la, la, la palla fuori dai pali. C'è cioè eh. da dire, eh. Adesso vediamo Francesco che va da Da questi a Fabio. Uno mm, sguardo davanti a sé. Cerca il mancino e trafigge Nicola Scalaia. Che diceva "Ehi, faccio il portiere. Cioè, ma cosa volete da me? Che cosa devo fare. Cioè, mi metto lì, mi tira una sbordata. Più che spaccarmi il naso, già storto. Eh. Non vorrei peggiorare la situazione. Preferisco tenerlo così com'è. Fred ma non ho nulla da dire, tiro molto potente da parte di Fabio Ma Nick forse ha potuto usare le mani Spara la croce rossa, ma attenzione Kevin va dentro E Calaia col tacco Trova la tripletta, un gol incredibile A ristabilire le gerarchie Bella palla, sono andato sul secondo palo Come ogni volta provo a chiudere per appunto chiudere l'azione e fare gol Fine primo tempo, bellissima partita E avanti il team di Kevin Calia Però comunque se le sono date di santa ragione le due squadre Da una parte e dall'altra Bello spettacolo, cosa ne pensa invece Fabio? Io non ho capito come ho iniziato a far parte di questa telecronaca, Comunque va bene Bella partita Ma comunque stiamo nel frattempo Facendo le considerazioni anche nell'altra telecamera Quindi direi di andare all'altra telecamera E allora andiamo all'altra telecamera ragazzi Eccoci qua appena finito il primo tempo È stata una partita tosta 7-6 per loro per la squadra di Calia E niente partita complicata Sicuramente non siamo al top Però diciamo che ci siamo Non siamo andati male Dobbiamo continuare su questo ritmo Magari stare più attenti su certe situazioni no. Cosa dici Antti? Sì, sicuramente dobbiamo stare più attenti, la cosa più difficoltosa che abbiamo è sempre quando viene giù il portiere che poi dopo non riusciamo mai a corciare su quello che diventa l'ultimo eh, ed è la difficoltà principale Voi come l'avete vista invece? Eh, È una partita tosta, devo dire che comunque quando il portiere esce ci mette in difficoltà perché ci troviamo 3 contro 3 e non sai mai quando il portiere nostro in porta, come uscire perché ce ne sono 3 contro 2 quindi è difficile, non sai mai con chi su cui andare Ogni volta si trova Nick in porta contro il portiere. Eccomi, io credo che la partita sia giocata da ambo i lati in maniera non eccellente, ma quasi. Siamo lì che ce la stiamo tirando, una partita combattuta, sia dal, dal primo minuto, i ragazzi stanno spingendo. Io credo di non essere, cioè, di essere una schiappa in porta, provo a metterci quel che riesco, provo a parare, ma di certo una pallonata in bocca non la voglio, infatti non capisco chi gioca in porta a calcio 5, è proprio il matto. Steve Caccavale è uno di quelli. Continuiamo e vediamo come com'è al secondo tempo. Aggiungo che giocare con Kevin per la prima volta penso che si sta adeguando benissimo con i nostri movimenti. Sì, sono, sono d'accordo perché mi sto trovando davvero bene con i miei compagni, stiamo muovendo secondo me bene la palla. Sì, possiamo fare ancora qualcosa in più, però... Abbiamo iniziato adesso a giocare Sono i primi dieci minuti che giochiamo insieme sì. Secondo me è bene Cioè la partita è equilibrata Però io mi sto trovando davvero bene Sì è vero Con il portiere yeah. potremmo fare qualcosa in più Ma allo stesso tempo Non potremmo muoverci così bene Se avessimo un portiere esatto, in porta sì, Quindi io eh, mi sento va bene così Carius la uh, finale contro il Real Madrid Però va benissimo Vorresti sentirti Carius Anche nella vita privata eh, In questo momento sì, Penso E Dico la verità <ride> Ciao Diletta Ciao Amore Ci vediamo dopo Andiamo dentro Quindi con il secondo tempo Per vedere come continuerà questa partita E se cambierà l'esito E il vincitore. Ragazzi, ho deciso in questo secondo tempo di diventare il vostro Simè, nonostante tutte le critiche, tutte le accuse. Voglio che voi sappiate... Che merito mio se ora siete in Champions League state per vincerla eccoci dunque all'inizio di questo secondo tempo di questa bellissima 3v3 il primo tempo si è concluso con voi in vantaggio intanto vediamo indicazioni da parte di Fabio Francesco che non ci sta non vuole lo svantaggio vuole ribaltare quella che è la gerarchia di questo primo tempo intanto vediamo anche Nick dalla parte opposta che sta facendo una sorta di fusione no sto facendo la ballerina sta un po' facendo come si fa cioè sto dimostrando come si fanno i passi di danza infatti qua sto dicendo fai la piruetta quando arrivi lì in fondo appena stoppi ed entri dentro fai un salto in alto e provo a fare di testa Questa è la mia indicazione Ah ho capito Invece tu Fabio cosa stavi dicendo? Non ho detto niente Adesso sto guardando Osimen Che si è messo la maschera E adesso sì perché c'è stata la trasformazione Antimo di Mauro diventa Victor Osimen. E tutto pronto Con Antimo che parte ora E va a giocare questo pallone all'indietro per Francesco Da questi a Fabio Ancora, Antimo, uno sguardo anche se pensa alla conclusione Poi va a pescare a destra il fratello Fabio Che punta in 1 contro uno il Caimano Poi va da Francesco da questi, Antimo al destro Che parata di Nick e Poi Francesco sulla respinta col Mancino Col piede debole, più che debole direi, come hai fatto? Il piede debole non c'è, non c'è in questo giocatore incredibile coordinazione fantastica, sembrava un pinguino Ma riesce a trovare un gol molto importante Ma intanto vediamo dalla porta posta Kevin Contro Francesco, Francesco para una volta Poi cerca una soluzione Kevin che va col Mancino Palo gol! E arriva anche il gol di Kevin Calia E adesso vediamo qui... Eh... La, la coreografia un po' da rivedere un po' da rivedere sì siamo, non so Aiman se abbia fatto qualche corso di, di attori o di, di recitazione, di recitazione ma, ma va benissimo anche così adesso vediamo la reazione di Francesco che va da Le finte. Prova, poi la, la fa passare una seconda volta col tunnel su Caimano attenzione a Fabio tutto solo mette a sedere Calaia e arriva il gol di Fabio Di Mauro ti sei divertito qui a umiliare Abra Calaia? mi sono divertito forse te la, te la potevo passare però vabbè è andata bene dai. E intanto io mostro il potere della mascherina di Usimel e io mi sento invece eh, non so lì a terra sono andato a terra quando dico rimani in piedi rimani in piedi noto che è difficile quando eh, giochi in porta riesci a capire davvero Provando un qualcosa la difficoltà che sta in essa Sul pallone arriva Kevin Kalia Che va a pescare il caimano Cerca una soluzione la dentro pro... La trova in Calaia. E arriva il gol ancora una volta di Abra Calaia, Che ne fa 4 Ottimo appoggio di Maisy che gliela stavo chiamando E quel trenino ciuf ciuf Bam bam bam bam Ben ben Balotelli Ho visto Fabio chiedere scusa e fa bene a farlo Non ha marcato nessuno in questo caso Ho guardato anche in questo caso sia Calaia che Maisy Non ha fatto niente e' è un gol comunque importante per la squadra di Abra Calaia e Kevin E adesso Francesco con un destro incrociare bellissimo Indica la telecamera e dice questo te lo dedico A chi lo dedicavi? Ma l'ho dedicato a Cristian che se è aperto a telecamera Anche in questo caso ha ripreso bene il mio gol Ma c'è da dirlo, gol di grande qualità in questo caso E adesso vediamo la ripartenza con Calaia E qui lo fermo col tacco sinistro Abra Calaia e vado al destro il Camano para Antimo inflammabile, insuperabile Una cosa straordinaria in questa partita sì, ragazzi Sembrava Paolo Maldini Eh sì Qui cercano il dialogo sempre i due fratelli Italia, che cercano e e di andare dal terzo e qui, anche qui. Qua orientato male sì, sì qui non volevo neanche poi Optare per una soluzione elaboriosa Visto la mia spalla in condizioni precarie Ma adesso vediamo la ripartenza Francesco Fabio Antimo Baccia il palo e trova il gol Victor Rosiman è qui E ne fa qua Esulta con la sua mascherina Ogni tiro angolato ragazzi Cioè la, la stanchezza si, si fa sentire Difensivamente stiamo mollando Ma siamo sempre lì sul pezzo E qua però la bravura di Antimo viene fuori Con un tiro angolato e piazzato bene Non sarei mai riuscito a pararlo ragazzi Hai visto Fabio come si tira davanti alla porta? Sì prenderò, prenderò esempio e Adesso ancora Fabio le finte di corpo del numero 11 che va da Francesco. Bellissimo. Da questi, Antimo, la palla è defilata. Traversa col mancino, azione, bellissima azione, ragazzi. Palla da Fabio. Da ultimo che la gioca fra fra in mezzo di prima palla alta. Che se dico la verità, se avessi anticipato magari il tiro, Antimo avessi tirato il volo, avresti fatto gol perché ero defilato. Non ero ancora eh, in mezzo alla porta. Adesso attenzione il Caimano, strozza la palla, ma fa un Poi gran gol. Anche lui come la capisce, ma come abbiamo visto anche in partita il sabato, c'ha questa. Ecco, mi si pensa no. Vabbè, freccia. Adesso attenzione, Fabio, che ha spazio Davanti a sé Cerca di caricare il sinistro Poi ci ripensa Va sul destro Deve ritornare Lo fa con pazienza Con la collaborazione di Francesco Che pensa al tiro Lo prova e Lo trova E trova anche il gol Sempre tu Francesco Sì Questo è un bel gol C'è da dirlo, Guardate poi l'esultanza Che qualità Anche nella scelta delle esultanze C'è da dirlo l Attenzione Kevin, tutto solo, Francesco bellissima, Spaccata Bellissima palla in mezzo alle linee Comunque ragazzi, vi volevo dire che mi avete Davvero, do, davvero dopo sta partita mi avete talmente affranto Che importa, non so se non ci giocherò mai più Anzi, niente, gioco la palla a Diamond Che prova, punta Gioca la palla in mezzo alle linee, Kevin Calia E lì che punta, la gioca di nuovo e indietro dai. Io ci sono, la rigioca Calia di nuovo e via Fuori, fuori illusione Esterno della del gol, rete. Illusione del gol sì, c'è da dire, molto bravo attimo più nella giocata precedente sulla fascia sinistra. Bella anche la qualità col bancino. È stato un po' meno con il testo. Adesso si va a riprendere il pallone. Sempre antimo scatenato. E poi va al destro, e qui, ancora una volta, para chi se non lui avrà Calaia. E adesso Kevin può ripartire ora il suo team. E cerca di farlo con la classica collaborazione. Quella del mago del palazzetto dello sport di Baricella. Questo è Kevin. Il caimano. Uno sguardo al centro. Va da Calaia. Fabio provvidenziale. Con la punta del piede sinistro esorcizza il pericolo. Che intervento hai fatto? Sì, Cioè in realtà non l'ho seguito benissimo Però vabbè sono stato bravo poi ad intercettare la palla Adesso attenzione Palo a due passi Nick eh. Nick era un passo dal pareggio Perché eh. siamo andati avanti noi Ma non so se sei riuscito a fare un gol facilissimo qui Eh purtroppo eh, La fatica muscolare un po' mentale Dovuta ai giorni precedenti appunto E il fatto che mi sono stoppato col balsa Non ho più l'allenamento continuo Devo dire la verità Sentivo di quella partita Ma sbagliare un gol così non è da me Lo posso dire perché non, non mi capita spesso Ma in ogni caso ho preso palo e niente, non, inaccettabile. inaccettabile Questo errore. Che tra l'altro, stesso palo colpito da Antimo nel primo tempo. Quel palo, evidentemente, alla calamita con il pallone. Eh, sì, chiaramente, questa è una buona occasione. Adesso vediamo ancora Antimo che ha energie Prova il mancino deviato. Sporcato da Kevin. Che propizia la ripartenza di Calaia. Che va a pescare sempre Kevin Calia. Da questi al mago. Che cerca di inventare. Poi Antimo devia. E poi Francesco ci mette una pezza. La palla è buona. Antimo tira. No, incredibile. Vicinissimo al poker. Ma cosa dici? Mamma mia che è stato il migliore del campo, ragazzi. C'è anche il coraggio di parlare. Questo Casperino. Ma adesso attenzione a Kevin. Tutto solo. Kevin ha spazio. Poi si va in pelagare un po' in mezzo al traffico. Cerca la punta del piede destro. Deviata da Antimo. Calcio d'angolo. Anche i migliori sbagliano. infatti possiamo vedere. Antimo, come è entrato in campo eccellentemente, ma in questa situazione era stanco. Si vede che si appoggia al palo Però per prendere un po' di conforto, un po' di qualcosa. Non lo so neanche io cosa stavi cercando di prendere. Stavo cercando di prendere forze perché la trasformazione, in Victor Rosimen, occupa anche energie mentali importanti, oltre che fisiche. Innanzitutto, Quindi, palla alta, di nuovo di nuovo. Palla che alta, si gioca a palla alta, ragazzi. Sembra un calcio tennis, giri la palla magnificamente, palla in mezzo. Di Inizio, prima. Di tutto solo! Ma da Kevin Francesco. Che parata hai fatto qui? Come hai fatto? Non lo so, l'ho presa con la mano sinistra. E finisce qui! Vince il team di Di Mauro di 1. E adesso l'esultanza di tutto il team di Di Mauro. E Antimo dice: Io sono qui a far parte di Di Mauro. È finita la partita, ragazzi. Possiamo vedere che purtroppo i ragazzi e il team di Mauro, nettamente per la seconda volta, ci ha dimostrato con le. le le proprie qualità sarà il mio team, la mia bestia nera, non so se riuscirò mai a batterli ma questo sarà il mio obiettivo e l'obiettivo che mi porrò nella mia vita. E adesso possiamo andare a sentire il post partita Fre. Andiamo a sentire il post partita Vediamo intanto i volti affranti Anche il mio Eravamo abbastanza cotti c'è da dirlo Allora ragazzi partita finita Abbiamo vinto di un gol Quindi proprio sudatissima Voi cosa ne pensate? Com'è stata? Ma credo che è stata bella Cioè bella combattuta Potevamo fare tutti di più Sia noi che voi Però no mi sono divertito Siamo trovati bene È stato divertente E poi il risultato Ah me, c'è Importante ah. che ci siamo divertiti. Credo che la, la squadra di Mauro sia la mia bestia nera. Cioè, come, come per ogni squadra, non so se riuscirò mai a vincere contro di voi. Se dovessi mai andare a giocare in porta, preferirei andare a fare il Portinaro. È stato divertente. Nick non sapeva neanche che avevamo perso, quindi fino ad ora l'ha scoperto adesso. Sì, quindi, però, dai, ci siamo divertiti. Io di io Mauro credo sono. Nel divertimento, e io ripeto: non il, non più vittoria. il più forte è Antimo, anche con l'infortunio. C'è stato un frangente, soprattutto a seguito del vostro primo gol, che ho sentito proprio la spalla che è uscita e rientrata. Fa fantastico, però non mi è uscita definitivamente, quindi. Nota positiva e l'abbiamo portata a casa. Ha detto Se no, te la opero io, Vai Se hai bisogno, il mago. Non... Io voglio la magia dal mago. Ci io. penso io, a... abracadabra. No, ti do due pacche sopra. Che secondo me risolviamo il problema. Parere tuo, invece, Fabio, della partita? Sì, sono d'accordo con quello che stavo già detto. Partita, partita tosta, equilibrata. Niente da aggiungere. Detto questo, voglio sentire anche il parere di Fre, che oggi ha tirato delle savelle divine da casa sua. Praticamente, beh, devo dire che ho iniziato male la partita. Subito con quell'errore. Poi, piano piano, sono andato in crescendo. Rimediato Poi, secondo tempo, sono venuti fuori anche i nostri. Osimene, Quindi è stato tutto più facile Poi per il resto È stata comunque una bella partita Molto equilibrata Ci siamo divertiti Come sempre Come tutti 3v3 Io aspetto la convocazione Per la Roma Youtuber League Per, per sfidare farlo. Kevin Per sfidare Kevin Ha fatto vedere le mie armi vincenti Forza Roma Dagli Roma Chi è stato il migliore in campo Per voi Da nelle file ospiti Direi Kevin dai Sai che anch'io Direi Kevin mi è piaciuto molto Anche il Caimano come si è mosso oggi Abra ah, Calaia Ha eh, peccato a... era la mia giornata Esatto Ha perso Perché ha fatto il portiere Se fosse stato fuori Perché poi quando veniva fuori si vedeva la qualità la Quindi avrebbe preso. preso Quindi anche secondo me Kevin e il Caimano Se la gioca lì lì Ma anche io direi Kevin Perché mi è piaciuto molto il dinamismo che ha avuto durante la partita Poi comunque anche Nick chiaramente è stato un po' penalizzato dal ruolo Però no devo dire Hanno stato giocato stato tutti un... Esatto più o meno sullo stesso livello Non c'è stato un netto migliore in campo così come c'è stato anche nella nostra squadra Secondo per me non me ne vogliate ma per me Antimo no, ha fatto... Un po' meglio rispetto a voi Anche con le fortune, Quindi Devo dire che la maschera È servita Guarda tutte Funzionale le condizioni Il Kaimano Guarda tutte le condizioni Gli aspetti È, di un, altro, è un osservatore Per me Devo dire Anch'io Antimo Perché Mi piace analizzare Guardare Studiare e Nelle condizioni in cui era Per l'età che ha Perché ragazzi C'ha cioè, dieci anni in più di tutti Ma anche io penso che Insomma Tutti e tre Avete giocato benissimo Però Antimo Cioè Il fattore spalla Sicuramente inciso E quindi certo. Lo premi però voglio premiare anche la parata sì, ma Non è tema perché per no, no no no no È che già hai fatto bene Figuriamoci senza premiare la spalla Grazie a tutti ragazzi per aver visto questo video fino alla fine Vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale E attivare la campanellina Passate anche su tutti gli altri canali social di Kevin Vi lasciamo tutti i link come sempre in descrizione Anche sull'Instagram di Nick e di Maizi Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi